ben trovati ad un nuovo video tutorial firmato fabioambrosi.it in questa lezione vedremo alcune funzioni base di photoshop non è un corso eh, dedicato a photoshop perché per un corso di photoshop innanzitutto servirebbe un grafico che lo sappia utilizzare bene bene bene e poi servirebbero veramente tante tante ore perché photoshop è un software estremamente complesso e praticamente dalle possibilità infinite in questo tutorial vedremo alcune funzioni per chi non ha mai lavorato in Photoshop però è curioso di iniziare o anche per chi magari ci lavora saltuariamente e vuole un attimino sapere un pochettino meglio come funziona e come orientarsi. Prima però vi ricordo il mio sito internet www.fabioambrosi.it, sito dove troverete il corso eh, di montaggio video con, con Adobe Premiere, con tutte le lezioni pubblicate fino ad ora e con un indice completo di tutti gli argomenti che toccheremo eh, all'interno di questo corso. Vi invito anche ad iscrivervi al mio canale YouTube se volete seguire tutti i tutorial che usciranno nelle prossime settimane e se vi fa piacere potete mettere un like alla mia pagina Facebook, Fabio Ambrosi. Torniamo in Photoshop. Eccoci in Adobe Photoshop. Da dove cominciare? Innanzitutto da una premessa. Io sto utilizzando la versione 2019 di Photoshop, che per molti versi è simile alla versione 2018. Alcune combinazioni di tasti sono state riviste nella versione 2019, però io per chiarezza eh, mi atterrò a diciamo, la combinazione di tasti di scelta rapida da tastiera classica, in maniera tale che chiunque abbia una versione più vecchia dell'ultima uscita nello scorso ottobre possa seguire questo tutorial senza problemi. Allora, come si crea innanzitutto un nuovo documento photoshop come potete immaginare basta cliccare sul bottone crea nuovo qui nella finestra di benvenuto oppure se non visualizzate eh, la finestra di benvenuto potete utilizzare il classico file nuovo", ok oppure la combinazione di tasti CTRL, n a voi la scelta qualunque sia stata la vostra scelta vi troverete di fronte a questa finestra è una finestra che sulle prime può spaventare ma in realtà è molto semplice qui nel centro vengono proposti alcuni preset a seconda del tipo di lavoro che volete fare e sulla destra viene data la possibilità di personalizzare la creazione della vostra area di lavoro. Ipotizziamo che voi lavoriate per il web, ok? Sicuramente il preset che può, essere, può esservi utile lo troverete nella sezione web e come potete vedere qui esistono già dei preset già preconfezionati. Ma se avete già delle istruzioni sulle dimensioni che deve avere la vostra immagine, potete tranquillamente inserirle nella sezione di destra di questa finestra. Per esempio io voglio creare un'immagine che sia grande 1280 pixel x 768 pixel che abbia una risoluzione di 72 pixel per pollice e il resto posso lasciarlo così com'è e mi va benissimo. Clicco sul bottone Crea e voilà viene creata sostanzialmente la mia area di lavoro all'interno della quale andrò ad importare il materiale che voglio lavorare come si importano i file in photoshop è molto semplice basta cliccare nel menu file e scegliere una delle due opzioni che ci eh, propone photoshop ovvero inserisci incorporato oppure inserisci collegato per farla breve se dovete lavorare con altre persone il mio consiglio è di eh, importare le immagini tramite la funzione inserisci Inserisci incorporato. Proviamo ad importare delle immagini. Oh, c'è Piero Pelù. Prendiamo una fotografia di Piero Pelù che possiamo importare nel nostro progetto. Clicchiamo su Inserisci e automaticamente Photoshop inserisce la nostra immagine all'interno del nostro progetto. Voilà! La prima cosa che notiamo appena inseriamo un'immagine in Photoshop è che eh, ci sono delle maniglie, maniglie che ci permettono di ridimensionare volendo questa immagine. Oltre a spostare e muovere la nostra immagine a piacimento cliccando con il mouse nel mezzo della nostra fotografia oh, attenzione se voi però volete ridimensionare questa fotografia e pensate di cliccare come giusto fare tra l'altro su queste manopoline state molto attenti perché se non premete nessuna combinazione di tasti dalla tastiera rischiate di deformare la vostra immagine e spesso e volentieri non è quello che volete come fare per ridimensionare questa immagine senza modificare eh, senza deformarla dovete tenere premuto il tasto shift sulla tastiera quindi tenendo premuto il tasto shift sulla tastiera e cliccando su una manopolina e muovendo il mouse vedete che l'immagine viene ridimensionata senza però perdere le proporzioni iniziali. Non solo, se oltre al tasto Shift premete e tenete premuto il tasto Alt, quindi combinazione di tasti Shift Alt, quando andrete a muovere le manopoline della vostra immagine vedrete che l'immagine viene scalata direttamente dal centro, che può essere un'idea molto utile e molto pratica se questa è chiaramente la vostra intenzione. Non solo, se voi andate con il mouse fuori dall'immagine vedete che il Cursore del mouse cambia forma e prende le sembianze di una freccia ricurva. Questo vuol dire che cliccando con il mouse fuori dall'immagine, vi viene data la possibilità di ruotare l'immagine. Ok, quindi se dovete cambiare l'orientamento della vostra fotografia importata, dovete cliccare fuori dalla vostra immagine. E sostanzialmente muovere il mouse vedrete che l'immagine viene ruotata o oh, se però la vostra esigenza dovesse essere quella di ruotare l'immagine non a caso ma di per esempio 90 gradi esatti come fare ecco qui entra in aiuto un tasto della tastiera molto pratico e molto comodo lo shift Tenendo premuto il tasto Shift sulla tastiera e cliccando fuori dall'immagine, ruotando quindi l'immagine, potete vedere che l'immagine viene ruotata sostanzialmente di 15 gradi alla volta. Quindi come potete vedere molto agilmente potete ruotare l'immagine di 30 gradi, di 45 gradi, di 60 gradi e infine di 75 gradi e ancora di 90 gradi. Oh, lo Shift è un tasto... Come avete visto quindi molto comodo e utilizzato durante la trasformazione di un'immagine permette sia di scalare l'immagine in maniera uniforme sia di ruotare l'immagine 15 gradi per volta però c'è un, un altro modo per ruotare le immagini o per modificare l'orientamento delle immagini con pochissimo spreco di energie e di tempo ovvero cliccare con il tasto destro del mouse all'interno della vostra fotografia e scegliere una delle opzioni che vi viene proposta quindi tasto destro del mouse all'interno della fotografia e come potete vedere potete ruotare l'immagine di 180 gradi ruotare l'immagine di 90 gradi in senso orario ruotare eh, l'immagine di 90 gradi in senso anti-orario oppure addirittura potete riflettere l'immagine in orizzontale se è questa la vostra, la vostra intenzione oppure ancora potete riflettere l'immagine in verticale. Oh, come potete vedere tutto questo eh, lo stiamo facendo prima ancora di importare realmente l'immagine perché per rendere diciamo il posizionamento e queste modifiche definitive dovete premere tassativamente il tasto enter sulla vostra tastiera wow tasto enter sulla vostra tastiera le vostre modifiche diventano definitive e sostanzialmente potete iniziare a lavorare con photoshop potete sempre muovere l'immagine chiaramente purché sia selezionato lo strumento eh, puntatore ok eh, però non potete più cambiare la dimensione o non potete più ruotare l'immagine Cosa vuol dire questo? Che non è tassativamente più possibile modificare la dimensione e la rotazione dell'immagine se non rimportando la stessa? Non esattamente, se volete trasformare ancora la vostra immagine vi sarà sufficiente premere la combinazione di tasti CTRL T. Premendo i tasti CTRL T, come avete potuto vedere, sostanzialmente si ritorna alla situazione da cui eravamo partiti, ovvero maniglie una grande x sulla nostra immagine ad indicare che siamo nella modalità di trasformazione nuovamente quando avete terminato eh, con le vostre modifiche alla vostra immagine premete il tasto enter sulla tastiera e rendiamo nuovamente definitive le modifiche che abbiamo appena apportato perfetto andiamo avanti con altre funzioni base di adobe photoshop intanto se volete vedere questa immagine in maniera un pochettino più chiara, quindi se volete zoomare su questa immagine in maniera tale da visualizzarla meglio, potete utilizzare il tasto Alt sulla tastiera. E la rotellina del vostro mouse quindi tenendo premuto il tasto alt sulla tastiera e ruotando la rotellina del vostro mouse potete zoomare in avanti o indietro la vostra fotografia e questo è molto comodo perché se dovete lavorare su un dettaglio della vostra fotografia ecco potete tranquillamente ingrandire l'immagine senza perdere troppo tempo se dovete muovervi all'interno della immagine quando vi trovate in uno zoom così importante potete premere la barra spaziatrice sulla vostra tastiera vedete che il mouse cambia forma, diventa una mano potete cliccare sulla, sulla vostra fotografia e in questo modo vi muovete praticamente all'interno della fotografia attenzione, non state muovendo la fotografia state semplicemente navigando voi all'interno della fotografia ripremendo ancora il tasto alt sulla tastiera e ruotando la rotellina del mouse potete tornare indietro e visualizzare l'immagine in maniera un pochettino più, più comoda perfetto Altra funzione che può essere utilizzata in Photoshop: ritagliare una porzione di immagine che voi non volete. Ipotizzate che a voi interessa soltanto la faccia di Piero Pelù e non interessa in questo caso il braccio. Come poter fare? Bene, un, un, ci sono vari modi in realtà in Photoshop per fare una stessa identica cosa, un modo molto rapido per ritagliare una porzione di immagine per esempio è selezionare innanzitutto il livello, non l'ho detto però chiaramente in Photoshop tutto si basa sui livelli, in questa lezione praticamente base e introduttiva di Photoshop faremo cose molto semplici che non prevederanno più livelli però ecco ricordate in generale che Photoshop è un software che si basa su livelli quindi quando volete lavorare sull'immagine dovete assicurarvi che il livello che contiene la vostra immagine sia comunque selezionato dicevo per poter tagliare un pezzo di questa immagine dopo aver selezionato chiaramente il livello che contiene la vostra immagine dovete selezionare la porzione di immagine chiaramente che volete rimuovere come si seleziona una porzione di immagine in photoshop esistono tanti modi ancora un modo semplice è utilizzare sostanzialmente lo strumento selezione rettangolare come potete vedere il primo tasto è lo strumento che abbiamo utilizzato finora che è sostanzialmente il puntatore di default il secondo tasto la seconda funzione è la selezione rettangolare cosa vuol dire che se io eh, accendo questa funzione torno con il mouse sopra l'immagine intanto ho una, una sorta di puntatore a croce quindi clicco con il tasto sinistro del mouse ed evidenzio la porzione di immagine che voglio rimuovere rilascio il, il tasto sinistro del mouse e come potete vedere Photoshop mi eh, incornicia la porzione di immagine che ho selezionato con questa, eh, con questa cornice appunto tratteggiata ho, premendo il tasto sulla tastiera questa porzione di immagine teoricamente dovrebbe essere rimossa ma attenzione perché qualcosa andrà per il verso sbagliato premo il tasto cancio quindi mi aspetto che l'immagine venga rimossa ma photoshop mi dà un errore mi dice sostanzialmente che è impossibile eh, completare eh, la richiesta perché L'oggetto è un oggetto avanzato. Come fare per risolvere questo, questo problema? Clicco con il tasto destro del mouse sopra il livello, eh, scelgo la funzione rasterizza livello e sostanzialmente ho cambiato il, il livello rendendolo un livello raster, che è un po' quello che mi stava chiedendo Photoshop. Quindi adesso ripremo il tasto Canch sulla tastiera e come potete vedere la porzione di immagine che ho selezionato è stata felicemente rimossa. Ok? Ancora una volta non entro nei dettagli di che cos'è un'immagine vettoriale o piuttosto cos'è un'immagine raster, cos'è un oggetto avanzato perché sono argomenti che in questo tutorial base sono un pochettino fuori luogo. Eh, e soprattutto perché questo è un tutorial in qualche modo pratico che vuol dare strumenti eh, pratici per lavorare al volo però se siete curiosi ecco sicuramente sono concetti molto importanti in, in Photoshop ancora può essere molto utile magari rimuovere una porzione di immagine ma non in maniera così netta e precisa come ho fatto io in questa, in questa fotografia magari voglio sfumare questa transizione Ok. Come fare per sfumare eh, un'immagine? Eh, un, eh, un metodo abbastanza semplice, però forse un pochettino più complicato rispetto alla semplice selezione, è l'utilizzo delle maschere di livello. Che cosa sono delle maschere di livello? Sostanzialmente sono delle, delle immagini in bianco e nero che dicono quale porzione di immagine deve essere resa visibile e quale porzione di immagine invece deve essere resa trasparente. Vedrete che tra un secondo sarà tutto più chiaro. Intanto abilitiamo la funzione maschera di livello. Dopo aver selezionato il livello su cui vogliamo applicare la maschera di livello, clicchiamo sul bottone qui in basso appunto maschera di livello. Come potete vedere accade una cosa sulla nostra, eh, sul nostro livello, viene aggiunta una sorta di tavolozza completamente bianca. Come vi ho detto prima, eh, noi possiamo indicare a Photoshop quale parte di questa immagine deve essere trasparente o, o comunque deve essere rimossa e quale invece parte di immagine deve essere mantenuta, un po' come abbiamo fatto prima con la selezione. La differenza è che questa scelta la andremo a fare sostanzialmente disegnando questa maschera di livello. In che modo? ricordate tutto quello che andremo a disegnare e che sarà di colore nero sostanzialmente verrà tagliato tutto quello che andremo a disegnare e sarà di colore bianco invece sarà solido e quindi verrà mantenuto cosa vuol dire in senso pratico se io prendo un pennello ad esempio e vado a disegnare per esempio utilizzando il colore nero ok per selezionare il colore basta cliccare sulla tavolozza del colore principale che è questo e selezionare il il colore che si desidera, in questo caso il nero, dicevo, si vado a disegnare con il pennello dopo aver selezionato la maschera di livello nel livello eh, sopra la mia fotografia. Come potete vedere, non sto colorando di nero, ma sostanzialmente sto rimuovendo una porzione di immagine. Proprio in base al concetto che vi stavo spiegando prima, che è quello che è nero sostanzialmente nella maschera di livello viene rimosso. Quindi maschera di livello selezionata, non la fotografia, perché se seleziono la fotografia chiaramente utilizzo, eh, utilizzo un pennello nero, vado a disegnare tutto di nero, ok? Quindi seleziono la maschera di livello, scelgo il colore nero e in questo caso vado a rimuovere una porzione di immagine, questa è una sorta di gomma se volete, ma non è questo lo scopo del nostro tutorial, quello che noi volevamo fare era una transizione morbida nella parte che noi vogliamo andare a rimuovere. Invece di utilizzare lo strumento pennello, il concetto alla base è praticamente identico, andrò ad utilizzare lo strumento eh, sfumatura. Come si accede allo strumento sfumatura? Di default lo trovate nella tavolozza degli strumenti di photoshop ok solo che per poter accedere allo strumento sfumatura dovete tenere premuto il tasto sinistro del mouse sopra allo strumento secchiello sostanzialmente quindi cliccate col tasto sinistro del mouse sopra lo strumento secchiello tenete premuto e selezionate lo strumento eh, di, eh, di sfumatura ok Questo è lo strumento di sfumatura Uh, è uno strumento che ci permette sostanzialmente di creare delle sfumature di colori normalmente viene utilizzato non so, per creare delle transizioni dal giallo al rosso eccetera eccetera, è una sorta di effetto arcobaleno nel nostro caso specifico quello che andremo a fare è una transizione dal bianco al nero perché il bianco è solido e viene visualizzato mentre il nero è trasparente e viene nascosto. Ogni strumento in Photoshop ha le proprie opzioni sulla barra in alto quindi questa barra in alto ha tutte le opzioni che sono disponibili per lo strumento selezionato quindi per modificare il colore dello strumento sfumatura in alto, come potete vedere, abbiamo eh, una sorta di preview di quello che è il colore che noi stiamo per utilizzare. Se io clicco sopra la linguettina a fianco alla preview del colore, ho una sorta di preset. Ora non entriamo nel dettaglio, vedete direttamente che il primo preset va dal bianco al nero, quindi è quello che ci interessa a noi. Lo clic ci clicco sopra, lo seleziono e a questo, questo momento in poi, quando andrò a disegnare una sfumatura come per esempio in questo caso vedete che quello che nella maschera di livello è nero viene sostanzialmente tagliato via, quello che nella maschera di livello è bianco resta solido quindi nel nostro esempio se vogliamo tenere visibile la faccia di Piero Perù e vogliamo nascondere tutto quello che ha la sua sinistra trascino il mouse da sinistra verso destra tenendo premuto il tasto shift sulla tastiera ok Chiaramente più sarà lunga questa linea, più sarà morbida la transizione che stiamo creando. Ecco, in questo caso un po' troppo morbida, facciamola un pochettino più netta. Ed ecco qua, sostanzialmente io, se guardate qui nella maschera di livello, quello che a destra è bianco, quindi viene mantenuto, quello che a sinistra è nero e viene tagliato. Oh, chiaramente attenzione alla direzione in cui trascinate la linea perché io ho trascinato da sinistra verso destra e sostanzialmente, come potete vedere qui, ho fatto una transizione dal nero al bianco e quindi dal, dall'invisibile al visibile. Se avessi trascinato da sinistra verso destra, avrei sostanzialmente invertito il mio disegno, quindi avrei messo il nero a destra e il bianco a sinistra e quindi avrei sostanzialmente cancellato la porzione di immagine, immagine sbagliata. Oh, e se io volessi me mettere un'altra immagine alla... A... ecco aspetta torniamo alla versione giusta se io volessi Olè. mettere un'altra immagine alla sinistra di Piero Pelù come devo fare? bene sostanzialmente devo aggiungere e importare un'altra immagine per esempio inseriamo un'altra immagine di Piero Pelù ok quello che Photoshop va a fare è eh, creare un nuovo livello vedete io ancora una volta eh, vado a ridimensionarmi l'immagine di Piero Pelù tenendo premuto il tasto Shift Alt così da centrare la, la scala okay, della mia fotografia, la posiziono all'altezza all giusta, okay, premo Enter per rendere Definitive le mie modifiche però attenzione perché la nuova immagine mi va a coprire quella che avevo tenuto sotto vedete l'immagine sotto era questa la nuova immagine appena importato mi va a coprire quella bella transizione basta spostare l'immagine dal livello superiore al livello inferiore e sostanzialmente ecco vado a posizionare meglio l'immagine ecco sostanzialmente ho ecco fatto una transizione tra le due immagini morbida e sicuramente meno rude di quella che potevo aver fatto prima semplicemente con lo strumento selezione oh, esistono tante altre funzioni in photoshop che chiaramente non vedremo in questo tutorial veramente base e introduttivo l'ultima cosa che voglio dire è come, chiaramente come esportare per esportare in photoshop come in tutti i software basta cliccare in file e poi ancora in salva con nome sostanzialmente scegliere eh, il tipo di file che si vuole esportare dare un nome e premere salva però attenzione se lavorate per il web photoshop ha un bel modulo per esportare per internet per il web si chiama proprio esporta per il web nelle ultime release credo che lo stiano modificando però se lavorate con una versione più eh, vecchia della 2019 sicuramente è ancora disponibile ed è una funzione che trovate sotto il menu file scendendo fino ad individuare la voce esporta e sostanzialmente cercate la, la, la voce salva per il web versione precedente e sostanzialmente compare questo nuovo modulo che praticamente ci permette di eh, scegliere il tipo di formato che vogliamo esportare per il web come vedete non sono disponibili tutti i formati ma solo quelli sostanzialmente più utilizzati per il web e avere chiaramente anche un'anteprima di come sarà la qualità finale per esempio scegliamo un jpeg mettiamo qualità molto bassa vedete che l'immagine viene eh, progressivamente sgranata fino ad avere una qualità praticamente pessima più aumento la qualità più posso avere un po' un'anteprima di quella che sarà la qualità finale quando andrò ad esportare clicco su salva, nomino il file e, e, e termino così la mia lavorazione oh, sono chiaramente tutti questi dei concetti molto base, ci sarebbe tantissimo da dire e chiaramente chi vi parla non è un grafico professionista che può farvi un corso completo di photoshop sono dei piccoli trucchi se volete delle piccole scorciatoie per lavorare con questo software molto molto potente eh, magari più in là faremo qualche altro tutorial dove mostrerò altre funzioni sempre molto semplici e molto diciamo di livello base per chi è curioso e vuole lavorare con Photoshop, per il momento vi ringrazio, se volete iscrivetevi al mio canale YouTube, venite a visitarmi sul sito www.fabioambrosi.it, grazie mille e alla prossima lezione.